Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla, benvenuti in video su Fortnite. Oggi, ragazzi, video completamente diverso dal solito. Ho preso ispirazione di questo video che ho fatto da parte di Fed Sway. Che ha fatto un video molto simile, in cui anche lui faceva vedere la sua evoluzione dalla season 1 alla season 10. E Vedendolo mi ha divertito così tanto che ho pensato di farne uno mio. L'ho fatto, ragazzi, lo vedrete a breve. Ho deciso di fare questo video per un motivo preciso. Intanto, vi invito a iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Attivare la campanellina e lasciare un like perché davvero ci tengo un sacco. E vi farò un discorso a fine video. Quindi mi raccomando, ragazzi: guardate tutto il video, dall'inizio fino alla fine. Perché dopo e tutti i montaggi che ho messo, ho fatto un piccolo discorso. Quindi mi raccomando: vi lascio il video, ma guardatelo tutto. Sì, ragazzi: oggi ci troviamo su Fortnite perché negli ultimi video me l'avete richiesto davvero in molti. E quindi ho deciso di portarlo. Chiudo. Ah, ma qui c'è uno. Dai, bella. Pistola, vabbè, non lo che... Prima vittoria reale! Un piacere, un bello piacere zio, bella così raga, 12 kill, questa è la mappa, raga questa è la nuova mappa di Fortnite Che cos'è non ne ho assolutamente idea, io qui mi sto dirigendo a pinnacoli pendenti Oggi ragazzi, come avrete sicuramente letto dal titolo, abbiamo raggiunto quota 16 kill. 16 kill. 16 kill. Devo piazzare la trappola però il muro non era mio Gentilmente questo intanto Mi può fare un buco Che devo Eh allora mi sta sparando altro mo. Mi devo lanciare molto in fretta Devo stare attento con questo Oh lag Ce la possiamo fare raga Dai Oh, oh Ci sono riuscito raga MA CHE FIGATA È 19 so KILL LET'S GO BABY <laughs> Bam. Si colpisce. E eh, caro mio. Prima vittoria reale con Tanner. 22 kill. Non abbiamo provato il jetpack lo so ma... Let's fucking go baby! per 20 Uuh 15 Kill, Porto the Gamer, prima vittoria della stagione Mamma mia che casino trampolino siete in guscia aspettato sì. Eh sì. Eh sì. sì, state là state fermo non ti permette di curarti ma manco morto non ti permette non ti permette manco di spararmi questa precisione che non cazzo te la te Let's fucking copy Let's fucking go babe, Let's fucking go, babe. Fu fresco mettichi Mamma mia mi stai far come so scherzo Let's fucking go, babe Let's fuck Go, babe. Sta pure sopra, alfa, sulla montagna proprio. Oh oh! Oh! 2,30, raga! Il mio record di superarlo me lo scordo, vabbè. Oh, una bella vittoria solo verso squadra e ce la mettiamo a casa. Avete capito infami che è una bella partita solo verso squadra io a casa me la porto? E non mi interessa, caro. Io ti devo ammazzare col lancia razzi. Te cegati col lancia razzi. Dai, che siamo uno contro uno. Dai. Dai. Continui a costruire. Mostrati, su. Fatti vedere che vuoi morire per tempesta ora. Pace, muto. Cioè, ma un tiro al bersaglio, scusatemi, eh. Cioè, ma cosa state facendo? Posso capire? Dacci la tempesta! Dacci la tempesta, la Go babe. Let's fucking go babe. Let's fucking go. 2 3 No, Vabbè, ok, vabbè, Let's fucking go babe. Nel senso e come dire quindi uh, ci sono quella trappagando con la pistola ragazzi sono il nuovo best pro player di Fortnite, ce vorrei dire. Uuh! Vita! Qua dentro, vaiù mi credete, ho fatto una stronzata di quelle prepotenti, vaiù, io... sender Ok, ce l'ho, ce l'ho, sta a tutti me <ride> GG, guys, 13 kill. Ok ragazzi quindi noi torniamo qui Avete visto il montage per me è stato veramente divertentissimo Non mi divertivo così tanto a fare un video Veramente da, da un sacco Avete visto che di recente il mio canale è diventato principalmente live, porto principalmente live perché sono molto più comodo ra ragazzi, specialmente per me, che ora devo fare scuola, British, palestra, ragazzi sono pieno di impegni fino al collo di continuo, non c'è un secondo in cui posso fermarmi e la cosa è veramente stressante, perché appena una cosa non ti va bene ti sembra veramente un casino. Um, di recente appunto stavamo portando le live Che era una buonissima soluzione Sia per portare quotidianamente contenuti Sia per poi riuscire a estrapolare dalle live uh, qualche video da poter ricaricare È un ottimo metodo Solo che di recente ragazzi le live stanno andando veramente Non come mi aspettavo Con molti meno spettatori Dovuti comunque anche al fatto che inizia la scuola Gli orari sono un po' diversi per tutti Però um, a livello proprio di, uh, di riscontro Sto notando che non stanno andando bene Quindi Voglio cercare di cambiare un po' la mia posizione del canale, può cominciare a portare anche altri giochi oltre a Fortnite, nonostante lui resterà, Fortnite resterà sempre il gioco principale, però vorrei aggiungere anche un Minecraft. Non lo so, altri giochi che magari possono piacervi, vediamo ragazzi, cercheremo di adattarci, volevo solo dirvi questo, quindi nulla guys, rivedendo questo video veramente mi è venuta la nostalgia della madonna e, e niente. Quindi questo è quanto ragazzi noi ci becchiamo a un prossimo video e a una prossima live Intanto vi invito a iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la campanellina Non so che altro dirvi quindi ci si becca alla prossima Ciao